Buongiorno, sono Laura Antichi. Stamattina vi voglio presentare una lavagna interattiva online che mi sembra un'ottima soluzione sia per la didattica ordinaria che per quella di emergenza. Il, eh, eh, si chiama AUA OAP, questa lavagna, vedete. Innanzitutto eh, non è eh, necessario eh, registrarsi questo è un grande vantaggio può essere mm, eh, quindi fruita liberamente eh, io mi sono registrata per vedere se offrisse delle opportunità in più con la registrazione ma non mi pare che sia così eh, l'interessante è che eh, questa lavagna la posso condividere in scrittura cioè di permettere a tutti di editare oppure posso decidere di fare che gli utenti la vedano soltanto oppure di ehm, condividerne una copia con ciascun utente da me scelto. Eh, da un, offre um, un link che potrò mandare ai miei uh, utenti, alle persone per collegarsi alla lavagna e per invitarli. L'interessante è anche eh, che uh, può essere embeddata nei, nei siti e quindi permettere agli utenti che eh, sono collegati ad una piattaforma di scrivere e di, eh, quindi interagire con questa lavagna. Quindi eh, questa cosa è molto interessante. Quando aprite la lavagna qui inserite il titolo della vostra lavagna, la lavagna la potete esportare, esportare in PDF oppure come immagine che vi rimanga eh, da documentazione di una sessione di, uh, di lavoro. E um, La lavagna permette una serie di uh, strumenti, eh, la, primo, la prima freccia è quella della selezione, la seconda è quella del cancella, e con uh, il terzo bottone della tavolozza scelgo il colore che mi permetterà poi la scrittura, ad esempio... Eh, sulla lavagna oppure di disegnare sulla lavagna, ad esempio con la penna eh, con la penna scelgo poi la eh, l'ampiezza, la grossezza della, della penna ok, scelgo penna ok eh, poi posso eh, sempre con, scegliere l'evidenziatore il marker ok ho scelto quel colore potevo scegliere anche giallo adesso cancello il marcatore e cancello con la, la freccia con la freccia il, il, il sempre della, del cancella l'altro segno che avevo fatto è possibile comunque cancellare anche utilizzando utilizzando la, la gomma questa è la gomma, poi ho la possibilità di inserire del, um, dei rettangoli, ad esempio delle figure questo lo cancello, questo sempre con lo strumento adatto, la possibilità di inserire un testo, ecco eh, qui eh, scrivo il mio testo ad esempio, ok, che ho la possibilità di duplicarlo o di uh, cancellarlo, questo è il mio testo, questo testo lo posso mm, eh, eh, poi muovere come vedremo con questa funzione della manina, mi fa muovere eh, tutto quanto, però se volessi ehm, operare su eh, questo testo vado sempre a funzione select e ehm, seleziono il testo e vedete che ho le, tutte le operazioni disponibili, il duplicate, il delete, il copy, il past, eccetera. Eh, quindi abbiamo la scrittura poi posso lasciare della, dei post-it qui, esempio su cui uh, scrivere anche questo ora lo uh, cancello ok poi Ho la possibilità molto interessante con il più di eh, mettere sulla lavagna un'immagine, un PDF, un, un PowerPoint. Eh, per quanto riguarda il PowerPoint l'ho provato e um, ogni slide corrisponderà una volta che l'ho uploadato, lo, ogni slide corrisponderà a una pagina, sarà su una pagina, vedete che qui ne avevo uploadato uno che poi ho cancellato, erano 18 slide mi aveva fatto 18 pagine. Posso uploadare un pdf, come vi dicevo, e posso anche mettere un'immagine, un metterò adesso un'immagine eh, qualsiasi dal, mh, dal mio eh, computer apri ecco l'immagine la posso poi ripicciolire ecco, e, e poi posso fissare l'immagine in maniera che non si muova share uh, place image uh, nella parte nella uh, parte destra abbiamo il più nella visualizzazione il meno e soprattutto come vi avevo fatto vedere prima la parte che corrisponde alla manina che mi permette poi di eh, spostare quello che ho eh, fatto e che mi corrisponde con questo tasto sempre andando con lo strumento posso selezionare questo tasto con le freccette, posso selezionare e quindi riavere le utility rispetto a questo oggetto che sono il duplicate, il delete, il copy, il, il past e il eh, blocco. Okay. Un'altra interessante funzione è quella della chat e qui potete interagire con gli utenti scrivendo del, dei messaggi ad esempio scrivete pure su questa lavagna ecco invio e vedete che il messaggio è stato quindi eh, nella, nella chat volevo anche mostrare un'altra cosa che l'ho inserito in uh, che ho inserito questa lavagna in uh, Moodle per farvi vedere l'effetto ecco questa è la lavagna che ho inserito in, eh, in uh, Moodle, nel corso Moodle, mi eh, dava la possibilità anche di eh, avere un uh, QR code che ho inserito, eh, quindi gli utenti, potrei inviare anche agli utenti il QR code per eh, eh, comunque collegarsi alla lavagna. Ecco la lavagna che riporta tutto ciò che è nominata prove didattica a distanza e che ha eh, preso tutto ciò che eh, avevo eh, scritto eh, online fuori dalla eh, piattaforma, eh, Moodle, la piattaforma Moodle e eh, naturalmente chi eh, ora sono dentro come utente anonimo e anche qui posso comunque fare tutte le operazioni vedete uploadare fare tutte le operazioni che eh, avevo, vi avevo mostrato sul, uh, sul sito. Quindi, applodiamo un'immagine, un'altra immagine, ad esempio, io come utente proprio anonimo, rimpicciolisco l'immagine, la posso fissare, oppure cancellare, la cancello adesso, per lasciare spazio agli altri utenti. Ecco, questo è tutto, mi sembra un'ottima uh, soluzione da adottare per uh, le classi. Arrivederci.